Con il termine elettricista si indica il tecnico addetto all'installazione e alla manutenzione di impianti elettrici. Sugli elettricisti: perché gli elettricisti sono permalosi? Perché non sopportano? le prese in giro SPIEGAZIONE la presa è il dispositivo con cui è possibile usufruire della corrente elettrica la presa in giro in questo video è l'insieme degli scherzi con cui si prende in giro una persona la presa ha anche altri significati.